Ciao amici Mr. Gadget, ci sono, quella che vedete nelle mie mani è la scatola di Honor 10 adesso scopriamo perché comprarlo e perché no. Giusto un paio di giorni fa a Londra abbiamo assistito al lancio di Honor 10 di cui detengo la scatola sulla mia scrivania in questo momento. Tolgo il coperchio per accedere al contenuto della stessa, intanto il telefono che ha questi colori cangianti eh, davvero eh, bellissimi dovreste poterli vedere anche con il movimento ne parliamo eh, dopo all'interno il famoso piripacchiolo per eh, riuscire insomma ad aprire e eh, a togliere la, il cassettino non l'ho inserito qua qua c'è una cover in eh, tpu quindi in silicone eh, per il telefono c'è il eh, carica batterie che eh, insomma garantisce la fast charge eh, di eh, Huawei e poi c'è eh, il cavo eh, USB Type-C, voglio farvi notare che eh, in questa confezione non c'è un eh, paio di auricolari gli auricolari non sono inclusi eh, dunque eh, nella eh, confezione di vendita allora una volta che abbiamo rimesso via eh, tutta la scatola, rimesso un attimo eh, in ordine la situazione allora vediamo di eh, sbloccare un po' il eh, telefono e di mostrarvelo in tutte le sue eh, caratteristiche principali. Intanto ecco, eh, c'è una cosa: eh, questo è un display con una dimensione praticamente identica a quella eh, di IPhone. vedete i due telefoni uno accanto all'altro allora noterete che iPhone è un pelo più grande ma lo è solo ed esclusivamente perché le cornici di eh, Honor 10 sono leggermente più grandi perché se vedete invece proprio la dimensione del eh, display eh, con proprio il posizionamento del telefono uno accanto all'altro la diagonale dei eh, due prodotti è praticamente identica eh, per quanto riguarda poi proprio le comparazioni di eh, design invece vedete insomma non siamo molto lontani con la forma complessiva della fotocamera però quantomeno eh, in questo caso eh, Honor 10 ha deciso di spostare la, tele, la, la fotocamera e di metterla in posizione orizzontale sulla parte posteriore poi vedete la caratteristica è quella di eh, avere come eh, indicazione anche eh, proprio AI camera, quindi l'intelligenza artificiale che viene sottolineata in modo eh, molto chiaro eh, dal nuovo eh, Honor eh, 10. Allora, vediamo un po' più da vicino come si comporta il nuovo smartphone di casa honor vediamo anche come è fatto il eh, nuovo honor 10 che vedete ha questo eh, effetto cangiante sulla parte posteriore questo è il verde che arriva addirittura ad avere una tendenza per cui con alcune eh, sfumature di colore eh, sembra eh, viola eh, un lato con eh, il volume rocker e il pulsante di accensione l'altro lato solo ed esclusivamente con con eh, il cassettino per le due eh, nano sim e eh, la parte inferiore con l'attacco per le cuffie il Jack da 3 mm eh, e mezzo, vedete jack da 3 mm e mezzo, poi il connettore USB Type-C. È una Type-C, però, eh, con eh, uno USB 2.0 e poi l'altoparlante: c'è solo l'altoparlante inferiore, non c'è eh, doppio altoparlante. Sulla parte anteriore del eh, display, il. Famigerato notch con una fotocamera anche molto potente da 24 megapixel sulla parte eh, posteriore, dunque doppio eh, sensore fotografico da 16 e da 24 vi mostro il nostro telefono è anche in questa posizione per vedere essenzialmente come il notch interviene sulla visualizzazione dei contenuti. Android P gestirà i notch, quindi permetterà di ordinare bene i contenuti in un modo sensato. Adesso vengono semplicemente tagliati e in alcune applicazioni il notch semplicemente va a sovrapporsi a quelle che sono a quelli che sono eh, semplicemente alcune parti del eh, software che state usando, ad esempio con Instagram eh, la scelta del carattere quando mettete le storie viene leggermente ritagliato proprio eh, dalla presenza del eh, notch eh, vi faccio vedere una cosa eh, che credo possa essere interessante, quella cioè della navigazione di sistema, avete tre possibilità scegliere cioè tra gli avere i pulsanti in questo punto, tra avere un tasto di navigazione su schermo che ricorda molto un po' le swipe, eh, lo stesso tipo di movimenti che eh, voi fate con eh, iPhone X eh, oppure eh, trasformare il sensore delle impronte digitali che sta ehm, sulla parte eh, anteriore in un vero centro hub eh, di controllo del eh, telefono, allora intanto eh, vi faccio notare una cosa importante: 5,84 pollici eh, è un display eh, IPS LCD. Se guardate bene, eh, vedete comunque tutto sommato una buona eh, leggibilità anche una eh, discreta luminosità per eh, quanto riguarda il eh, telefono. Eh, leggibilità di un display IPS LCD buona, la superficie è del 79,9% rispetto eh, alla superficie totale, dello smartphone, eh, con una densità di 432 pixel per pollice, tutto sommato eh, buona. La ratio è 19 noni e il display è eh, Full HD+. Eh, Plus. Giro il telefono per mostrarvi la parte posteriore con la doppia fotocamera 24 e 16 megapixel la fotocamera principale ha apertura 1.8 quella da 16 megapixel la fotocamera di supporto da 24 invece ha un'apertura superiore se non ricordo male 2.0 vi faccio notare una cosa che sul retro c'è questo effetto cangiante molto particolare Honor ha annunciato di aver fatto addirittura 15 strati di materiale per arrivare a questo risultato Dentro c'è un Kirin 900... 70B eh, vorrei far vedere anche il movimento del eh, processore, mm, tutto sommato eh, ottimo eh, Kili 970 con 4 o 6 giga eh, di ram, avete la possibilità di eh, utilizzare poi 64 o 128 giga di memoria eh, questo telefono non ha espansione di memoria quindi potete utilizzare due nano sim ma non potete aggiungere un'espansione di memoria quindi dovete scegliere bene il taglio da 64 oppure da 128 giga eh, che farà eh, una bella eh, differenza, interfaccia, ecco un'altra cosa importante per l'interfaccia potete scegliere tra questa versione, quella che ha il classico cassetto con eh, tutte le applicazioni oppure Sapete che potete invece scegliere di utilizzare il eh, sistema di navigazione senza il cassetto eh, delle app, quindi adesso vedete eh, è tutto essenzialmente sullo stesso livello, no? tutte le app sono eh, sullo stesso livello, non eh, dovete. Eh, premere sul pulsante per andare sulle app. Ecco, mh, non è ancora stato implementato invece un sistema più simile a quello di Android O, eh, ma anche di Nougat, cioè con uno swipe verso l'alto per le applicazioni, insomma sappiamo che, eh, almeno dal mio punto di vista, EMUI è forse eh, uno dei punti deboli di questo, eh, di questo telefono. E la fotocamera? Beh, la fotocamera è interessante. Eh, vediamo insieme anche il eh, software della fotocamera di eh, Honor 10 allora aprendo la fotocamera si trovano delle modalità eh, di utilizzo che sono quelle a cui siamo abituati anche con eh, Huawei la differenza rispetto a quello che eh, abbiamo visto in altri casi con eh, Huawei è il fatto che non c'è il marchio eh, Leica c'è la possibilità di utilizzare la modalità ritratto eh, tanto sulla eh, parte posteriore che sulla parte eh, anteriore del eh, telefono. Eh, allora. Una delle caratteristiche fondamentali che vengono eh, indicate, prendiamo ad esempio eh, questa matita, mettiamola qui proprio, è eh, eh, quella dell'intelligenza artificiale, vediamo anche il tempo di scatto, vedete, è stato fatto eh, alla velocità della luce, qui avete la possibilità di attivare eh, o disattivare eh, l'intelligenza artificiale, se voi attivate l'intelligenza eh, artificiale eh, vengono eh, conservate entrambe le foto cioè quelle prima e dopo l'applicazione eh, dell'intelligenza eh, artificiale. No? Lo potete fare essenzialmente vedete eh, modalità eh, attivata o modalità eh, disattivata, questo è molto importante perché potete eh, conservare sia le foto con eh, l'intervento dell'intelligenza artificiale che senza e questo ovviamente è molto importante, potete eh, inserire il tag gps, potete mettere la griglia della fotocamera insomma tutte le funzioni che ormai eh, ben conosciamo per eh, l'interfaccia eh, fotografica, qui vedete eh, cambiate, vedete che, ecco, vi faccio notare che quando voi eh, inserite la modalità delle foto in movimento, a quel punto eliminate l'intelligenza artificiale. Il tema dell'intelligenza artificiale è insomma, interessante, bisogna capire quanto in realtà influisca. Allora, questo è un telefono con ottime foto quando scattate delle immagini che vengano catturate con, diciamo, buona luce quando c'è poca luce questo telefono fa un po' di eh, fatica eh, l'intelligenza artificiale a volte tende a sovrasaturare eh, le immagini però bisogna dire che per alcuni di voi potrebbe anche essere un effetto gradito. Tutto sommato devo dire che si comporta bene, queste sono foto che ho scattato nella giornata di ieri a Londra, la qualità degli scatti è buona, la velocità anche di memorizzazione lo è altrettanto. Secondo me ecco, a volte c'è una tendenza a sovrasaturare i colori, mentre con poca luce, come detto, insomma, il risultato non è proprio il eh, massimo. Vi faccio eh, sentire l'audio ehm, perché, devo dire, insomma, no, non è proprio eh, uno dei dettagli che eh, mi fa eh, impazzire, eh, adesso ce la faremo, eh, ad andare sul eh, player di eh, Radio Number One eccolo che lo attiviamo immediatamente sapete che questa è la radio più bella del mondo eh, la radio che vi permette di ascoltare il programma più bello del mondo il mio la mattina e poi anche la rubrica Mr. Gage. vedete l'audio viene messo solo da qui sotto è un audio con un discreto volume ma con una definizione del suono che è eh, veramente eh, piuttosto limitata. Che cos'altro abbiamo nel eh, Huawei, sì, Huawei dell'Honor eh, 10? Una batteria da 3400 mAh eh, con, dall'autonomia che ho potuto vedere in eh, questi giorni, una discreta eh, autonomia. Eh, abbiamo mh, un design secondo me curato, bello, anche gradevole soprattutto per questo dettaglio di questo eh, colore cangiante eh, che è molto carino il prodotto è un eh, telefono sottile leggero come eh, percezione insomma all'interno c'è il bluetooth eh, 4.2 con la ptx hd quindi che anche con una buona qualità audio se attaccate delle cuffie eh, senza fili insomma, secondo me è un prodotto eh, buono più che buono perché comprarlo? Perché praticamente è una versione eh, diciamo alleggerita di Huawei eh, P20 con un prezzo eh, molto più contenuto. Perché non comprarlo? È perché eh, forse con una leggera differenza potreste mettere le mani eh, sul Huawei P20 che ha una fotocamera curata insieme a Leica che è di gran lunga eh, superiore. Ma la domanda io la faccio a voi. Vi piace